sempre le ore 19 del martedì sera, bentrovati! Bentrovati, sembra allegria di Mike Buongiorno, ormai il mio bentrovati, cari miei ospiti vicini e lontani. Questa sera, il primo giugno, iniziamo giugno, iniziamo giugno, iniziamo giugno, ovviamente all'insieme delle mie dirette, due chiacchiere con, due chiacchiere con questa serie di interviste e questa sera abbiamo un grandissimo, in tutti i sensi, comico, che ha fatto Zelling, ha fatto Corrado, ha fatto tantissime trasmissioni Matteo Giuliani alias Bruschetta Bruschetta Poi quando lo vedrete vi ricorderete L'ha fatto tantissime volte e l'ha riconosciuto Un pochettino come il Postino, no? Il Postino Pugliese Ciao Caterina Ciao Io lo sto aspettando ovviamente che entra Matteo alias Bruce Eccolo Bad Bruce Invitiamolo subito a partecipare Hola Trasmetti in diretta con Bed Bruce. Vediamo... Oh, ecco! Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta che qua c'è un problema di postazione. Tranquillo, ti aspetto, ti aspetto. Sì, sì. Sei un po' basso, abbassa un po' il telefono se riesci. Eh sì, no, è che ho la postazione... Intanto, ciao a tutti. eh. Allora, aspetta. Allora. Intanto saluto un po' di persone che stanno passando in chat. Allora. Ora. Eh, perfetto! Meglio, dai, come stai? Sei centratissimo! Eh, minchia! Nonostante tutto riesco a essere in tutto... Perché di solito, a eh, parte Instagram, tutte le altre dirette sono in... Uh... In, in orizzontale eh, esatto, bravo e quindi eh, è molto meno perché oh, sto facendo dei lavori a casa quindi ho una sola postazione disponibile e mettere il telefono in verticale eh, è un po' complesso però ce l'abbiamo fatta eh. ho, ho capito, come stai? alla grande, tu? perfetto, perfetto alla grandissima pure io si, si va spediti con sto giugno dai, dai che adesso ci facciamo quest'estate e poi capiamo che cazzo succede Senti, prima di entrare nel vivo con te io passavo parliccando con le persone che stavano intanto guardando la diretta e commentavo due notizie volevo sapere la tua sì. una, quella del lungomare a Ostia con la targa eh, che dovevano intitolare un pezzo lungomare all'ex presidente Carlo oh, Azzelio. Azzelio hanno scritto Azzelio con la L c'era lì la Raggi, c'era lì Mattarella, c'era la casella, gli hanno dovuto interrompere la cerimonia per la minchiata che avevano scritto sulla targa. E questa è una. Eh. E poi c'era eh, che la Johnson Johnson eh, in America eh, sono stati, è stata confermata. insomma, a la pena pagare tipo 2 miliardi di risarcimento a un comitato di donne che le avevano fatto causa perché usando il loro brutalco sono aumentati i casi di tumore. La mia domanda è se è la stessa casa che fa il vaccino, se sono capace a fare il borotalco. Se borotalco fa tutti questi danni. Pensa al vaccino. Eh? <ride> Volevo sapere la tua su queste due cose. Ma senti, su quella di Roma purtroppo, sai cos'è che purtroppo Roma, ma adesso non per carità, senza volere dare nello specifico colpe a nessuno, ma ci ha talmente abituato, insomma, a far parlare di sé in maniera negativa che ormai uno non si meraviglia neanche più, no? E quindi direi che si sono scordati una G, se non ho capito male. Cioè, hanno scritto Azzeglio invece di no. Azzeglio, quindi comunque diventa quasi perdonabile, insomma, se pensiamo a tutto quello che, che poi dopo succede, ahimè, spesso, in quella che per me è la città più bella del mondo. E... E per quanto riguarda Vabbè. quella del, del Borotalco, eh, giustamente come abbiamo detto adesso in, in premessa, eh, se uno mica deve stare attento al Borotalco, con che fiducia può andarsi a vaccinare? Esattamente. Eh. Vabbè, allora, detto io, perché ti ho chiesto questo? Perché io so che tu, oltre ad essere un attore un comico, un cabarettista, tu sei un autore, perché tu sei un autore scrivi anche e anche per altri. Diciamo che io lavoro per riempire il frigo, siccome come potete vedere riempire il mio frigo non è la cosa più semplice del mondo, allora cerco di, di, di, di diversificare un po' di modo da, da poter poi avere eh, insomma, ma, maggiori disponibilità per poter... Eh, Considero che io il frigo lo svuoto 5 volte al giorno, quindi poi lo devo riempire almeno meno 5, quindi... Oh, uh, tu? Pugliese, giusto? Però vivi a Milano. vivo a Milano, sì. Come hai iniziato, Bruce? La tua carriera, come ha com com avuto inizio? Eh, senti, ha avuto inizio in una maniera che non è poi così ehm, eh, anomala, no? nel senso che comunque penso che poi sia il percorso che, che, che bene o male hanno fatto in tanti, cioè quella di avere comunque la sensazione di, di, di, di saper fare una cosa discretamente bene e quindi eh, ci ho provato. La cosa che eh, forse non, non è comune è che io per, per fare questo lavoro ho lasciato un posto fisso, no? eh, che è quello de, de, alle poste. Quindi il mio personaggio, quello per cui eh, la maggior parte delle persone mi conosce, è il postino ed è eh, ereditato da quella che è stata la mia esperienza pregressa alle poste. Però si può immaginare in una famiglia meridionale no, che vive a Milano con due genitori, entrambi dipendenti postali, un figlio che una sera a tavola nel bel mezzo di una cena e quindi eh, in un momento di convivialità e serenità familiare comunica ai propri genitori il fatto che dal giorno dopo non avrebbe più lavorato alle poste per andare non a lavorare eh, che ne so, a, eh, come manager eh, in una grande La banca stessa, di dati capito? No, cioè la distruzione del momento. Cioè. Guarda, è successo nel 2006 e mio padre mi ha, ha ripreso a salutarmi la settimana scorsa, <ride> <ride> <ride> per farti capire insomma, la, la, la, come, si come si era inquinata la quiete familiare in quel periodo. Beh, eh. No, no, infatti capisco che io sono pure mio, mio padre era un ex dipendente postale, quindi capisco ah, assolutamente. Capisco. E... Quindi, insomma, ecco, quella è al limite no, la, la parte interessante di, di, di quello che è stato l'inizio del mio percorso, perché poi dopo eh, ho iniziato come molti, quindi avendo comunque la sensazione di, di poter dire cose interessanti e soprattutto divertenti, eh, ho provato e, e, e poi alla fine, col senno di poi, possiamo dire che è andata bene. Assolutamente, assolutamente. Tu come la sintetizzeresti, la, la comicità? Che cos'è per te la comicità? Perché poi tu sei anche uh, un autore, poi voglio arrivare al punto del politically correct con te, perché e tu sei bello sei bello ficcante nelle battute che scrivi anche i tuoi posti. Questo è un argomento che in questo momento è un trend, no? va per la maggiore, quello del politicamente corretto. Purtroppo, sai, ehm, in teoria col passare degli anni dovrebbe esserci, si dovrebbe eh, abbassare l'asticella della censura. No? Quindi uno dice che determinate cose, magari negli anni 70, 80, 90, non si potevano dire, ora invece sarebbe il caso di poterle dire senza... Eh, grossi rischi di sorte invece adesso è diventato fare il comico cioè se io andassi a, a disinnescare le mine in un campo che ne so, le mine inesplose rischierei di meno perché veramente è un, un terreno minato un, siamo qui a fare una diretta su un social network però non possiamo esimerci dal dire che l'avvento dei social network ha inciso maledettamente su, su tutto questo perché chiaramente eh, ha amplificato tutto e quindi comunque eh, essendo i social network qualcosa di apparentemente estremamente democratico quindi comunque dove tutti possono dire la loro e hanno tutti lo stesso diritto di parola naturalmente poi eh, questo che è uno, io sono per carità sempre per la democrazia, eh, intendiamoci, nessuno fraintendesse quello che sto per dire, però ovviamente uno dei, perché tutto, anche le cose belle, hanno un aspetto, un risvolto negativo, ecco, un risvolto negativo è che quando tutti possono parlare, immaginate che in mezzo a quei tutti qualche imbecille c'è sempre e quindi purtroppo alla fine bisogna tener conto anche dell'opinione di queste persone che non capiscono che la comicità, la satira, non dovrebbe mai far prigionieri, la satira eh, dovrebbe essere qualcosa che intanto eh, serve a sdrammatizzare, anche e soprattutto sugli argomenti che possono sembrare eh, più delicati, ma se continuiamo a fare battute sulla suocera, su, sulla domenica all'Ikea eh, e sull'uomo che lascia i calzini spaiati in giro e la donna che, che ci mette tre ore a truccarsi, eh, vabbè, allora cioè, la comicità è morta così. Infatti la, la domanda che stavo per farti è quanto la comicità perde, tra virgolette, togliendogli quella piccola vena di, non ti dico cattiveria, però, quella vena un po' black humor o comunque eh, ficcante, di satira, eh, di, di presa in giro. Io ho visto il tuo spettacolo, tu fai assolutamente uno spettacolo dove ti fai body shaming da solo. Esatto, ma tu adesso ti racconto questa cosa. Io uh, due mesi fa, forse qualcosa di più, andai ospite in un talk show su, su TV8 da Adriana Volpe, che intanto saluto. Lo vedi, sì, sì. Bravissimo. E feci un pezzo, attenzione, dove io praticamente dalla prima all'ultima battuta ehm, feci praticamente autoironia, no? Quindi praticamente feci un pezzo eh, cercando di evidenziare e andare a colpire quelli, quelli che sono i miei difetti, no? Quindi, oh, e, e ne ho tanti, grazie a Dio, perché se fai questo lavoro è una manna, no? E, mh, chiusi poi il mio intervento con una piccola intervista dove dissi che, perché l'argomento la, della puntata era proprio il body shaming, shaming ehm, e dissi che secondo me l, l, il modo migliore per eh, vincere l'ignoranza, l'imbecillità di chi ci prende in giro, di chi prende in giro qualcun altro, è l'autoironia. Cioè, se, tu, se io mi prendo in giro da solo, a te passa la voglia di prendermi in giro, perché dici, cazzo, lo fa già lui da solo, capito? Ti il... Venni massacrato su Twitter, venni massacrato. Ti dico, una roba che è veramente incredibile, gente che diceva, eh... Tu non ti puoi permettere ci sono persone che invece ne soffrono ma hai capito a che punto siamo arrivati è un po, un po quello che è stata poi la polemica che, che è salita su uh, dopo il monologo insomma di Pia Medeo che non, Qualche... visto, non posso entrare nello specifico purtroppo eh, non sono riuscito a vederlo perché quella sera eh, avevo un impegno poi non, non l'ho più non guardato su, su su web o, o semplicemente Ehm, ha recepito tutta quella che è stata la polemica social ma mh, se tu mi chiedi di, ehm, di, di spendere delle parole su quel monologo lo dovrei fare senza conoscenza no, di non no, sono no. applicato perché è davvero in tutta onestà non l'ho visto quindi non, non so esattamente no no ma era comunque insomma un po' un parallelismo il tuo discorso era incentrato sull'auto ironia e allora era sull'ironia in generale insomma, il messaggio su per giù era più o meno tutto. Però poi tornando al discorso di prima, nella, nella comicità, eh, cioè io penso no? a quanto, ti faccio un esempio, Totò massacrasse Peppino per tanti versi che faceva, a qualsiasi eh, cattiveria, un po' di sceglie, ne diceva di tutti i colori, certo. se dovessi applicare politica di corretto a una roba del genere. Gli togli il, il 60% delle battute? No, ma infatti, ma, ma poi ci chiediamo perché comunque la comicità negli Stati Uniti ha un altro passo. Cioè, eh, i comici, allora, diciamo che la colpa è anche dei comici, bisogna dire questo, perché l'arte, no? non solo la comicità, in Italia è diventata reazionaria e non rivoluzionaria. Cosa significa questo? Che gli artisti, nello specifico i comici, dicono le cose che la gente vuole sentirsi dire e non quelle che vorrebbero dire. Se un, uno dei nostri comici di punta, senza fare nomi, chiunque andasse a fare il comico negli Stati Uniti, dopo la terza battuta dovrebbe trovarsi un altro lavoro, perché lì sono abituati veramente a uh, una comicità eh, molto, eh, molto più rivoluzionaria, eh, molto più, più, più, più forte, no? Con, dove eh, la censura è, è molto, ma molto meno presente eh, che da noi. Tu pensa soltanto all'UCK, che in questo momento è il comico probabilmente più, più in voga negli Stati Uniti. Purtroppo è veramente diventato complicato fare questo lavoro in Italia e di conseguenza anche la parte autorale ne risente perché nel momento in cui io devo scrivere un pezzo per qualcun altro è normale che queste considerazioni le devo fare a monte, quindi non è che posso dire io non le faccio, a parte che io le faccio comunque, ma detto questo non è che potrei dire io non le faccio, gliele scrivo a lui e poi cazzo me ne frega, cioè devo comunque considerare il fatto che se non c'è una richiesta esplicita da parte dell'artista che mi dice guarda scrivi quello che vuoi a meno me ne frega un cazzo mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma se non c'è questa premessa io devo considerare eh, il fatto che devo andare a scrivere un pezzo dove purtroppo non posso eh, spingermi più di tanto sì sì, no no, assolutamente quale consiglio daresti a una persona a un ragazzo, magari pensa di voler eh, perché magari anche a lui risulta semplice essere, risultare simpatico semplice, una passuta, saper intrattenere e far ridere le persone a oggi dici, voglio iniziare sto percorso quale consiglio gli darei pronto? qui la... ci sono, oh, non, ci sono... non ti sentivo più dove sei rimasto? No, no, eh, che consiglio daresti se, mh, a uno che ha le stesse prerogative? Se la domanda è quella ti posso rispondere. Mm. Allora, intanto, eh, chiaramente, molto banalmente, di crederci, poi di non eh, farlo partendo con l'obiettivo di fare televisione o di fare. Eh, miliardi con la con la comicità cioè l'intenzione deve essere quella di farlo con la passione, con la voglia di divertirsi perché se non ci si diverte sul palco è inutile farlo e di fare divertire chi, chi ci viene a vedere mm, in questo momento dal punto di vista squisitamente commerciale non consiglierei a nessuno a meno che non ha delle sensazioni eh, suffragate magari anche da, da qualche contratto di lasciare il posto di lavoro per fare il comico perché eh, insomma, le, le incognite da quel punto di vista sono tante, però eh, se uno ci crede, eh, deve crederci. Fare questo lavoro è esattamente come fare un altro lavoro, cioè eh, bisogna dedicarci comunque del tempo, cioè non è che tu dici abbiamo dieci minuti scrivo due battute. No, Se vuoi fare questo lavoro devi, devi entrare nell'ottica che questo deve essere eh, la, tua, la tua prima nel momento in cui uno decide di fare questo e quindi non ascolta il mio consiglio pregresso di tenersi il lavoro, dovete considerare che questo è un lavoro, che è un, un lavoro che, che non ha orari, dove io a volte sto sveglio fino alle 5 di mattina per scrivere, per scrivere cose e che ci vuole tanto sacrificio, ma che alla fine se eh, uno ci crede e ovviamente ah, la, la, la, è, è portato da delle grandi grandi grandi soddisfazioni oh c'è anche Daniele Raco che ci sta guardando bravo anche, <ride> Brand, anche, anche, anche lo... bravi, eh sì esatto molto molto bravo mi piace dagli mi piaceva anche tu la domanda che voglio farti è la tua più bella emozione che hai vissuto sul un eh, eh, ce ne sono tante, ce ne sono veramente per fortuna, eh, perché comunque, insomma, io mi considero fortunato mh, sia come persona che come artista. Potrei dirti molto banalmente l'esordio al tendone di Zelig. Zelig una volta si, si registrava in questo grosso tendone a Sesto San Giovanni, e io veni convocato per l'ultima puntata, senza peraltro avere nessun sentore che questo potesse avvenire, perché non, non, non c'era la sensazione che più che altro speravo nell'edizione successiva, invece veni convocato per l'ultima puntata, e il pezzo in prova andò talmente bene che poi io fui l'ultimo comico a salire sul palco del tendone, quindi la puntata, l'ultima puntata del tendone si chiuse con Bruschetta. E quella fu un'emozione veramente bellissima, anche perché era un posto che teneva, eh, insomma, era grande anche, no? quindi comunque eh, c'era un'atmosfera molto diversa da, da quella che poi si è venuta a creare nelle edizioni successive, dove essendo in un teatro, nello specifico l'Arcimboldi, era tutto molto più ovattato, no? Lì c'era proprio questa cacciara, la gente ogni battuta batteva i piedi, quindi fu veramente un momento... Da pelle d'oca, poi ci sono state tante altre belle serate. Insomma, mi ricordo una notte bianca a Salerno con 40.000 persone quando, quando ridevano, nonostante io sia quello che vedi, mi sembrava che mi portasse via il vento. cioè proprio una roba immagina 40.000 persone che ridono in simultanea, e, <ride> e quindi C era, Questa, Qua era la... quando. Era quando c'era sindaco De Luca, c'era sindaco Vincenzo, prima di passare alla allora, campagna. Allora, probabilmente sì, probabilmente c'era De Luca sindaco, l'unica cosa che ricordo è che in serata con me c'erano i cugini di campagna. No, eh, era... questo me lo ricordo benissimo. Da quanto manchi da un palco, Bruce? Da quanto manco da un palco... Eh... Causa la causa la pandemia no, no, no, no, certo, certo. Eh, beh, Allora, il mio primo spettacolo. Il mio primo spettacolo post pandemia sarà sabato questo oh. sì, sarà questo sabato, sabato 5 giugno, in provincia di Lecco a Bellaggio. E non poi... so, Bellaggio è bellissimo. Non ho capito Bellaggio è bellissimo. Sono stato. Sì, sì, molto bello. Ma allora, senti, eh, sono andato a presentare una serata di recente, cioè più che altro mi trovavo lì a, a cena e poi dopo ho presentato la serata, però è stata una roba così molto... Però il mio primo spettacolo... Da... Quindi diciamo che l'ultimo spettacolo mio è stato a ottobre, perché poi dopo hanno chiuso tutto e, e quindi stiamo ripartendo adesso, l'estate sembra che, che si stia ehm, componendo piuttosto bene però devi considerare che, questo me lo aspettavo, il, il, questo periodo qua, quindi subito quello post riaperture, eh, sarebbe stato un pochino più complicato perché non sapendo bene come gestire la situazione del coprifuoco che inizialmente era alle 10, poi alle 11, poi adesso da oggi a mezzanotte, poi dal 21 dovremmo finalmente levarcelo dalle palle, quindi anche chi organizza eventi, si è trovato nella condizione di, di non sapere bene come com organizzarsi, chiaramente anche fare uno spettacolo alle otto è abbastanza complicato, la gente a quell'ora mangia, quindi comunque vuol dire eh, cambiare le abitudini, insomma, anche assumersi un rischio di impresa eh, che dopo un anno del genere, insomma, eh, giustamente anche loro non se la sono sentita di fare. Per cui diciamo che adesso che la situazione è un pochino meno nebulosa, cominciano a, a muoversi un po' di cose. Oh, male no, sono contento quindi il 5 si torna al cena. Il 5 poi eh, vabbè poi dopo mh, giugno eh, ci sono delle opzioni e poi a luglio ci sono 7-8 date sarò per adesso so che sarò tra luglio e agosto sarò in uh, Abruzzo eh, Emilia Romagna Lombardia eh, cos'altro c'era Abruzzo, Emilia, Romagna, Lombardia, Liguria, ehm, comunque un po' di Piemonte, ecco Piemonte, e al 99% dovrebbero chiudermela tra stasera e domani in Val d'Aosta, e poi entrerà, eh, perché quello è sempre stato insomma, eh, uno dei, dei punti cardini del mio calendario, soprattutto estivo. La parte eh, del sud, tu sai, conosci insomma, eh, il mio tipo di comicità, sai che io. Eh, ho sempre omaggiato la Puglia eh, nei miei spettacoli, quindi non ho mai eh, disdegnato la, la parlata tipicamente pugliese. E Questa cosa, che è nata come, veramente come un omaggio alla mia terra, eh, poi però si è rivelata interessante e proficua dal punto di vista commerciale, perché mi ha consentito di lavorare spesso anche al Sud, senza Assolut. voler ripiegare nei luoghi comuni, però il comico del nord fa fatica ad andare al sud, quello del sud va un po' ovunque. E <ride> eh no, però è così, cioè non, non è una battuta, è veramente così. sono comici al nord bravissimi che però al sud hanno poco mercato perché eh, c'è una sorta di, di, di insomma, quasi di campanilismo eh, con tutta l'accezione positiva del termine no, eh, al sud, che al nord eh, mentre, anche perché molto banalmente. Al nord è pieno di meridionali che sono venuti qui a vivere e a lavorare. Al sud, sinceramente non ricordo settentrionali che sono emigrati a lavorare al sud. Guarda, mi ricorda una cosa che diceva sempre mio padre. Diceva, Probabilmente se sai guidare la macchina in tutta Italia, non è però detto che tu la sappia guidare a Napoli. Certo è che se sai guidare la macchina a Napoli la sai guidare in tutta Italia. Certo, <ride> <ride> ma, ma anche a Foggia è così. Eh. <ride> vale. Esatto. Bruce, senti, invece volevo chiederti dalla parte eh, autoriale, no? Quanto eh, tu non scrivi solo per te, scrivi anche per altri autori. Io mi ricordo quando ci siamo conosciuti di persona e parliamo di queste cose, mi è rimasta molto in una cosa che dicesti tu. Dicesti a volte ci sono alcuni autori che rovinano i comici. Sì, confermo. Nel senso che... Spiega meglio, me, io la so, la, la battuta, il resto del, del discorso, però era, era, era molto sì. eh, Allora, premesso che come in tutte le categorie ci sono i buoni e i cattivi, quindi ci sono anche bravi autori, non è che siano tutti... Però ci sono due controindicazioni no, per, per il comico che collabora con un autore. Allora, intanto un bravo autore non deve scrivere con la sua testa ma con la testa del comico per il quale sta scrivendo cioè se io scrivo io non scriverei mai lo stesso pezzo per eh, eh, brignano e che ne so e pino campagna perché so che hanno due stili diversi differenti e quindi siccome un comico quando porta in scena un monologo comunque un pezzo deve sentirlo suo è normale che prima di cominciare a stendere quello che è poi il testo, tu cerchi un attimino di capire il loro stile narrativo di modo poi da poterti eh, confrontare e adeguarti a quello. Ma c'è un'altra controindicazione, che una, una parte di autori sono, co, sono ex comici che probabilmente non hanno trovato fortuna e soddisfazione con il loro lavoro. E quindi c'è, anche magari in maniera involontaria, eh, un po' di, di, di, di, di frustrazione che poi scaricano no? su, su, sull'artista con il quale collaborano e questa cosa eh, penalizza ovviamente poi dopo chi è il terminale di tutto questo ovvero il comico che va in scena e, e probabilmente fa cose che eh, lo penalizzano anche perché mi viene da pensare se sei un ex comico probabilmente tu scrivi il pezzo non in base a, alle tempistiche comiche del, dell'attore ma in base alle tue in che senso scusami no, non, non ho capito tu sei a, se, tu, se io faccio l'autore a te e io sono un ex comico che non sono riuscito a esplodere io non le scrivo in base al, al tuo stile narrativo ma le scrivo in base al mio esatto che è quello che dicevo prima che è da evitare esatto Esatto, quindi esatto. le scrivi in base al tuo. Ora, se tu hai, eh, chiaramente hai fallito, le possibilità che il tuo fallimento poi si riversi e ricada anche su di me sono eh, abbastanza... Eh, sono tante, insomma, no? Sì, sì, assolutamente. Se eh, eh, eh, eh. hai fatto cagare tu non vedo perché a me debba andare meglio. Quindi... <ride> Eh, eh, sì, eh, effettivamente sì, forse è proprio quello eh. questa è una cosa assolutamente molto interessante tant'è che mi è rimasta proprio impresso diciamo, visti da vicino in quella specie di Eden per beh, te. Eh, quel posto lì era poesia era anzi io so, lo tu se vuoi fargli pubblicità e io mi accodo volentieri eh, cioè, è... no no ma io ogni volta lo nomino poi eh, di Mose, un villaggio di Mose di eh. Molto bello. Santo, io mi ricordo la settimana che dovevi arrivare tu, che mi, Franco, Rossi, mi, mi chiamò, mi disse... Vabbè, l'avete avvertiti quelli della luce. Eh, no, tra l'altro, tra l'altro, ecco, esatto. Cioè se, se veramente, se oltre al posto, mi piace anche mangiare bene, ragazzi, andateci, perché... Eh, Mamma mia. È, è un fiore all'occhiello, la cucina del vivoso. È veramente un fiore no, un fiore all'occhiello, veramente una bella esperienza, posto molto tranquillo, eh, insomma non vi aspettate i pizza, ecco, questo bisogna dirlo, però se volete rilassarvi, ma, volete un mare eh, all'altezza e mangiare bene, è il posto giusto. Anche, anche lì, io ho l'incipito sulla censura di alcune battute all'inizio. Sì, sì, mi ricordo molto bene, questa... beh, lì si andò addirittura oltre, cioè, voglio dire, lì... ci mancava solo che quella sera mm. facessi l'Angelus, cioè, <ride> cioè da un momento all'altro detto, da un mi chiederanno di fare l'Angelus, e quindi, perché mi incontravo tutti i giorni, e io mi raccomando, domani sera, sai, ma non è peraltro, altro, ne... Sì, non ti preoccupa, Il giorno dopo, uguale, ho detto, ma vuoi vedere che poi mi diranno Infatti, ho, ho preparato, <coughs> ogni battuta che facevo vi guardavo dove eravate dietro dire ma questo può andare ah, <ride> no che però alla fine direi che, insomma non abbiamo non prestato mine dai allora uh, infatti no no assolutamente io consiglio a parte le, di seguirti sui social eh, anche su, soprattutto su Facebook che tu scrivi degli stati che in realtà sono delle battute eh, sono eh. divertentissime No, veramente alcune te delle ho chieste di odio di tanto ma posso usarlo ti Cito quanto ti dà fastidio, quella roba che tu vedi la tua battuta messa su un'altra pagina, su un altro profilo Penso e non sei io. stato e non sei stato cagato di pezzo da chi ti ha rubato la battuta tanto perché è una scorrettezza. cioè Io, io odio le scorrettezze. Sono una persona corretta e pretendo di rapportarmi con altre persone corrette. Questa è una scorrettezza bella e buona, perché cioè, intanto io vorrei capire che cosa ci prova una persona a pubblicare una roba spacciandola per sua, quando invece non è sua. Cioè, Io sinceramente non, non, non, non, cioè, non ce la farei, perché comunque eh, che, meri, cioè, che, che, che di cosa posso gioire, cioè, non ho meriti in tutto questo quindi comunque non, non, non riuscirei ma poi che cazzo ti costa scrivere citato da... perché comunque uno dice vabbè ma scrivere una battuta è una cazzata e, e scrivere allora cioè, eh, bravo. cioè voglio dire ma poi in un, un giorno ti possono venire anche 20 battute, ci sono giorni dove te ne viene una cioè la creatività è, è, non è, è geometrica, non è matematica no? quindi comunque magari quella battuta lì cazzo tu l'hai scritta e l'hai partorita in, uh, in tre ore e, e, cioè ti anche il lavoro perché poi un conto è anche se rimane sbagliato non citare la fonte sempre ma un conto è prenderla a un battutista da facebook e poi la mattina di facebook e la mattina poi si alza va a fare il suo lavoro ma io con quella roba lì ci campo quindi Dirai, e eh vabbè, ma non la puoi fare uguale. Eh, ma se io per caso vado a fare quella battuta in una serata dove c'è uno che l'ha letta, pubblicata da te, passo pure per quello che l'ha copiata, capito? Capito. E eh, è da fastidio. Cioè, Purnuto e mazziato. Dicono... E eh. eh, quindi... Assolutamente. Eh, così. Da, da, dalla chat, per evitare però di, di parlare ancora di comicità e di black humor, dicono, Bruce, non parliamo di Juve. Io direi, no. <ride> Se vuoi parlare, intanto vi do un'ufficialità di qualche minuto fa, Ancelotti è il nuovo allenatore del Real, eh? Ah sì? Ufficiale. Eh, ufficiale. ufficiale, ufficiale. Quindi, no. mi, mi fa pensare che, che il, Real sarà, però, sarà, pens il Real non sarà escluso dalle coppe. perché se, se fossero stati esclusi dalle coppe potevano prendere conto che tanto il girone non lo passavano lo stesso. <ride> e che ne e pensi? Non so se la minetta... Della risposta della compagna di Pirlo a Bernardeschi. Sì, l'ho letta, l'ho letta. Ma eh, ti dico quello che... Allora, Bernardeschi ovviamente eh, ha pestato una merce, poteva stare tranquillamente zitto, oppure se, se hai le palle certe cose le dici durante la stagione, non a fine stagione quando hanno cacciato quel povero Cristo che a me per carità non piaceva e non vedevo l'ora che, che, che, che insomma, ce ne disfassimo, però, detto questo, merita comunque rispetto come, come, come essere umano anche e anche come professionista, perché comunque eh, lui ha pagato colpe intanto non solo sue e poi ha pagato la sua grande inesperienza. Però questo non significa che poi eh, vada, vada trattato come, come l'ultimo dei, cioè dei, dei cretini. Eh, Bernardeschi è stato infelice, anche perché Bernardeschi, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, è scarso, a prescindere da dove lo metti. cioè Lui può dire quello che vuole. Ma lui è scarso, punto. Cioè, non, eh, perché comunque con Sarri e con Allegri sempre scarso era. Non è che ora è colpa di Pirlo. Quindi, poi dopo, giustamente, lei dice... Allora io penso che anche lei poteva tranquillamente farsi i fatti suoi e, e non intervenire, perché comunque ho trovato infelice anche la sua risposta. Però la condivido ne, nei termini, no? nella, nella sostanza. cioè Dopo che fai un gol con San Marino, eh, cioè, voglio dire, se io perdo 30 kg, lo segno pure io un gol a San Marino. Cioè, cioè, non, è che, non è che hai fatto il gol belli, rovesciata, in finale dicendo? Cioè. No, ma, esatto, cioè, ma, ma, ma, ma voglio dire, cioè, hai, hai fatto una stagione mediocre, stai zitto, cerca di lavorare eh, affinché poi l'anno prossimo le cose vadano diversamente, però oh, e poi, se poi fai una tripletta in finale dell'Europeo e fai vincere l'Italia, allora forse ti puoi permettere. guarda, io di lui ricordo una sola partita veramente eh, memorabile, adesso però ottima, che, fu, che è stata quella con l'Atletico Madrid al ritorno, quando dovemmo, fumo costretti a ribaltare il 2-0 del Van Metropolitano e vinciamo 3-0 dove lui poi con un'azione incredibile, cioè infatti l'ho dovuta rivedere tre volte per credere che fosse lui, eh, si procurò il rigore che poi Ronaldo segnò e, e, e ci permise di qualificarci. Poi per il resto non ci sono tracce della sua presenza in positivo alla Juve, purtroppo ce ne sono molte e negativo. Io dico la mia, quella, quella sera secondo me venivano da due settimane di totale astinenza sessuale perché anche Spinazzola ed Emre Can fecero una signora partita. Diciamo che anche l'atletico ci aiutò tantissimo perché fece penso la peggior partita della storia o, o sicuramente della gestione Simeone. Io ho iniziato a sperare perché monitoravo, a me piace il calcio a 360 gradi quindi do un occhio anche agli altri campionati, quindi alla Liga e ho visto che loro erano un po' in affanno, avevano perso, mi sembra, contro l'ultima in classifica, o comunque una roba del genere. E allora ho cominciato a sperare per quello. Quindi quella sera loro praticamente non hanno fatto un tiro in porta, solo un colpo di testa di Morata che è uscito. Per il resto non, non si sono visti quasi dalle parti di Scesni. Eh, no? e... O c'era Buffon? No, forse c'era ancora Buffon. Forse c'era ancora Buffon. E... Sì, perché poi credo che mh, sì, credo sì, ci fosse ancora Buffon. No, no, no, scusa, c'era Scherzi, scusami. C'era Scherzi, c'era Scherzi. Buffon era a Madrid? Buffon era, Buffon era, al, era già, e quell'anno era al Paris Saint-Germain. Ah, ok. Buffon, Buffon c'era a Madrid con la pattumiera al posto del cuore. Sì, sì, sì, no, no, no, perché poi dopo noi battemmo l'Atletico Madrid e uscimmo la partita dopo con l'Ajax, bravissimo! Quindi, no, no, c'era Shesi eh, in porta ma, comunque dettagli. L'Atletico Madrid superò la metà campo in maniera molto sporadica e non fu praticamente mai pericoloso, esatto. Bruce. Abbiamo siamo andati parecchio, abbastanza oltre anche la mezz'oretta Siamo sui 40, quasi quindi, io ti ringrazio, che le mie interviste durano sempre sui 30 minuti. Però, ma... verità, hai capito, hai capito che. Che, che è ora di cena e, e non vuoi rischiare eh, ovviamente c'è un, un comico che, che, che ha detto una cosa su di me che, che mi ha fatto molto ridere dice disturbare bruschetta quando mangia è considerato sport estremo oh. <ride> infatti sai capisci stiamo arrivando lì, lì e quindi non voglio farti diventare un milanese imbruttito tipo. ah non ti preoccupare è stato molto piacevole L'ultima cosa che ti chiedo, io poi solitamente queste cose le ricondivido sia su Instagram, questo tipo di diretta qui, poi farò quella in orizzontale da mettere su YouTube e su Facebook. Quindi ti faccio una sorta di liberatoria video, mi dai il tuo consenso a riprodurre Potrebbe queste cose. Assolutamente di... sì. Perfetto. E allora, Bruce, io ti ringrazio Grazie. Eh, sai che la settimana prossima? Non ho capito. Sai chi c'ho settimana prossima? No. Giorgio Centamore. Grazie, la cioè, settimana prossima. Venerdì. grazie gra non sia lui che la sua che la sua compagna sì. Alessandra. Esatto, vai Alessandra io c'ho venerdì questo, lui venerdì prossimo lei. Bellissimo, due, due persone meravigliose, salutamelo tanto. Saluta Benedetto. Benissimo. Va, benissimo. Io va bene. Io ho detto, grazie, ovviamente lusco. saluto tutti quelli che, che insomma hanno voluto condividere con noi questa mezz'oretta abbondante, ti abbraccio forte e speriamo dai che adesso che ci si può muovere ci si possa anche incontrare presto. Per quel che è possibile, ti abbraccio anch'io, buona cena! <ride> Lo fai oh, se, fai <ride> se fai spettacolo in campagna sentiamoci. Che... Non ti preoccupare, sarà solo un piacere. Va bene, Ciao. Lus, è tu. Eh? Ti ringrazio Mi vai e mi... Lì, sera. serata a te Ciao Willy Ciao ciao Bruce E questo era Bruschetta Bruschetta Matteo Giuliani Alias Bruschetta eh, Nicobi Willy sei molto sexy Grazie <ride> Ti ringrazio Comunque ho già annunciato Quelli che saranno gli ospiti Di questa settimana Quindi venerdì Giorgio Centamore, martedì prossimo Alessandro Corsi di Radio Dimensione Suono, RDS, e venerdì prossimo Ale Sarno, Alessandra Sarno. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi a Due Chiacchiere Con, metto la sigletta e vi saluto. Ciao! A venerdì, sempre alle 19, sempre con me, sempre in diretta Instagram con Due Chiacchiere Con. Ciao!